Benvenuto, oggi preparerò dei polipetti con piselli, una zuppa di pesce deliziosa e appetitosa. Vediamo gli ingredienti e la preparazione. In una pentola antiaderente, versate un filo d'olio, mezza cipolla, un pizzico di pepe, del peperoncino e risolate il tutto per 5 minuti. Dopodiché unite i polipetti Cuoceteli a fiamma vivace per 5 minuti Dopodiché sfumateli con il vino bianco Lasciate evaporare il vino Quando il vino è evaporato i polipetti hanno rilasciato i liquidi Unite i piselli Salate, cuocete per 5 minuti, dopodiché unite la passata di pomodoro e lasciate cuocere a fiamma bassa per 15-20 minuti. Trascorso il tempo necessario per la cottura, ecco voi i polipetti, pronti per essere gustati spargete con del prezzemolo tritato e impiattate. Vi ringrazio per aver visto il video, provate la mia ricetta e se vi piace mettete un like. Iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.